Amici di Grande Channel, benvenuti alla venticinquesima puntata, questo è un nostro video proprio si parla di X-Factor, Petunia, Jessica e venite lasciati, ho Grande Channel, godetevi la puntata. Ciao. Ciao. Un giro tondo passa il bicchiere Un giro tondo, <messizzo> un, giro tondo <messizzo> un giro tondo passa il bicchiere Subito Un giro tondo passa il bicchiere Un giro tondo passa il Anzi, un, un giro tondo passa il Una mattina mi sono svegliato Ed ho detto ciao ciao un partigiano, portami via Per dire ciao ciao, ciao! Ho incontrato anche il mio gatto Che mi ha fatto miau miao <ride> La prepareremo Se non ti la dico, Bello, visto. Bello, Abbiamo ma visto, ma visto. Hai rotto, Marcon basta Grazie, grazie Petunia, con la tua sigla bellissima e ma che bello, Castello Marco, di ron, di ron, dello, ma che bello, Castello Marco, di ron, di Amici di Grande Channel Bentornato <ride> Bentornati Questo è l'omerico del mondo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 Laura sono Marco, sono tornato, sai. Quello che anni fa me ne dove ti andai? Il treno delle sette stava sempre là. Laura che figura merda che fai fare a scuola sotto il banco laggiù in gomma mia. Che tu te la mangiasti per la nostalgia? Le nostre pomiciate sotto la metro. Claro vuoi vedere ti oh, oh, oh, oh, oh. era per dire la ah, okay. Eeeh mi dica signorina, sei nato prima l'uovo la gallina la mattina, mi sento loro in bocca che ho sottratto il mio dentista, che dorme sotto casa perché vuole che io glielo restituisca. Ah. Mi dica signorina, sarà signore e signora, foragliatur, me con che tu che ven un Me convensi tutti i cinque buono, sia la gente strana, mi può spacciatura tipo tu parte da un tipo scala tu quindi scusa mamma se sono sempre con la mano su una forma e testa ma con il coma luna che si e testa ma con il coma tutti mi chiamano piomba lea ma da io non sono la lea sotto sono tutto il cervello e uscirò visto su grande ciao grande channel. Sì. bravo su suo cammino è da, mi giuro. di non li Mi giuro che si andrà nel sexy shop. La mia era tanta. Non mi ha capito il mio mantello. E dillo, il sexy shop non è che sia. Su, è stata lì Sai da neve. faus a faus la via la viene a All'andame del dulcet Sono stata neve Felicità E picchiare un vicino e rubargli un gattino La felicità E mangiare il gattino rubato al vicino La felicità E mangiare vicino a dovere il gattino La felicità Felicità Felicità L'amore gira ed è una croccia ho detto zoccola <ride> ma amo solamente te oh yeah yeah. fantastico benvenuti amici di grande channel noi siamo finalmente in quinta spaziosa